Del PL16, ossia del, del gruppo governance, l'azione che riguarda il gruppo governance, ehm, ci sono delle azioni, è un'azione specifica che riguarda proprio il supporto al, ai programmi e alle ASL riguardante l'equità. Quindi DORSA e SEVI hanno un grosso ruolo diciamo in questa attività di supporto, abbiamo cominciato a pensare a un percorso di accompagnamento alle azioni equity oriented del piano, almeno per quel che riguarda il 2022 volevo almeno parlarne. Allora, le due parole fondamentali, le ricordo solo per riposizionarci, sono equity audit e azioni equity oriented il piano nazionale della prevenzione ha sposato l'alternity audit come strumento eh, di lavoro eh, ne abbiamo parlato appunto durante i seminari che abbiamo fatto nel corso del 2021 e ha richiesto a tutti i programmi eh, che siano essi predefiniti o liberi di individuare un'azione equity oriented specifica eh, nell'ambito del, del lavoro di, di analisi che abbiamo fatto rispetto a quello che è il PRP, il piano regionale della prevenzione del Piemonte abbiamo, e ne abbiamo discusso nel seminario di cui parlava Monica prima di, di novembre un, abbiamo provato a individuare le sinergie che, potevano, che si potevano individuare a partire dall'analisi delle azioni più orienti che sono state scritte tra i diversi programmi e come diceva Monica prima in, ci sono ben cinque programmi che prevedono di lavorare su dei territori svantaggiati, sono il PP1 scuole che promuovono salute, il PP2, anzi andiamo avanti perché li ho anche proprio elencati, scuole che promuovono salute, comunità attive, sicurezza negli ambienti di vita, il PL12 sette in sanitario e il PL13 alimenti e salute. Allora in realtà il PP1 e il PL13 Ehm, hanno anche individuato già sulla base dei dati occhio, volendo loro lavorare primariamente mh, nelle scuole, nelle aree con secondo occhio ehm, presentano maggiori problemi di obesità e di sovrappeso infantile, hanno già anche individuato, una, hanno fatto un lavoro di prima individuazione di aree su cui cominciare a lavorare. Invece il PP2 il P5, quindi comunità attive, sicurezza negli ambienti di vita e setting sanitario, hanno proprio l'obiettivo, nel corso del 2022, di individuare territori svantaggiati all'interno di ogni outlet, quindi un lavoro da fare anche proprio a livello eh, territoriale, locale. Le comunità attive, ovviamente, il P2 eh, ha l'obiettivo di attuare degli interventi per ridurre la sedentarietà e migliorare la pratica dell'attività fisica il PP5, la sicurezza negli ambienti di vita si vuole concentrare sulla prevenzione degli incidenti domestici nelle persone anziane e il PL12 invece ovviamente sulla nella prevenzione dei determinati che più si ripercuotono sulle fasce fragili della popolazione uh, come dicevo quindi Sicuramente in ogni ASL sarebbero primariamente interessate le ASL, adesso qua l'ho scritto genericamente, est del Piemonte, nel caso del PP1 e del PL13 perché è lì che occhio ci segnala diciamo così, una, una maggior problematicità per quel che riguarda il sovrappeso e l'obesità. Nulla vieta però che all'interno di questi due programmi che hanno l'azione più più Orienti proprio uguale, Ovviamente con interventi di unire più cioè, concentrati sulle scuole, invece nel PL13 ovviamente in particolare per quel che riguarda l'alimentazione. Eh, nulla vieta, dicevo, che con i referenti locali si individuino invece delle sottoaree, non ci si concentri sol solamente sul, sul, sulle, sulle ASLE, perché voi sapete che i dati di Occhio hanno come massima eh, stratificazione territoriale quella di ASLE e quindi secondo noi i ragionamenti che faremo qui oggi saranno molto, molto utili anche per questi due programmi eh, veniamo quindi appunto a oggi dove presenteremo questi due strumenti sulla piattaforma Moodle come già vi abbiamo detto trovate eh, sulla voce no, di disuguaglianza di salute tutte le slide non solo di oggi, di tutti i materiali ma anche degli appuntamenti che abbiamo già fatto nel corso del 2021. Sono state assegnate ai referenti regionali equità, username e password, però per esempio come dicevamo prima per accedere ai dati, alle slide di oggi basta entrare come guest. Eh, questi sono i referenti equità, almeno quelli eh, nominati a, ad oggi in tutti i programmi, sono 10 se non sbaglio perché alcune persone sono referenti per più di un programma, giustamente stiamo parlando di sinergia, adesso qua oggi parliamo solo di quelle che vogliono concentrarsi sull'individuazione di un territorio svantaggiato, ma ce ne sono diverse altre, come avete visto da quella slide che abbiamo ampiamente discusso, forse dobbiamo correggere quello del programma 13. ok, eh? Però, Angela, ok sì, lo sapevamo ma è sopporto la sua bene, sì, se ci sono, mi sono mi altri mi problemi, problemi. segnalateceli perfetto e con i eh, referenti regionali per l'equità eh, che hanno tra l'altro partecipato al, appunto al seminario di novembre Abbiamo, ascoltando la piattaforma Moodle, cominciato a eh, avviare un primo feedback sul percorso che abbiamo fatto nel 2021 provando a individuare sviluppi in futuri, una cosa semplice, abbiamo fatto qualche domanda sulla piattaforma Moodle e sei persone hanno risposto. Volevo qua raccontarvi almeno quello che è stato detto, scusate, mi siano, no. Oh, mi giro di lì, o leggo qua. Eh, alla domanda ti sono servite le giornate di formazione sull'equità hanno risposto sì 5 su 6 persone eh, alla domanda saresti interessato a partecipare a una comunità di pratica hanno risposto sì su, eh, 5 su 6 persone ma la cosa più importante è che cosa ti aspetti per il 2022 allora eh, sinergia e confronto tra programmi acquisizione di competenze Avviare una comunità di pratica per l'accompagnamento delle azioni che dovremmo svolgere, supporto nella fase di implementazione delle azioni. Ora eh, è chiaro che noi un po' anche ce l'aspettavamo queste cose, ma eh, abbiamo cominciato a pensare come fare a, <ride> ad attuare queste azioni. Allora, intanto Moodle. Eh, al momento lo stiamo usando come un contenitore che rende disponibili i materiali però potrebbe essere usato mh, come un luogo virtuale di condivisione di scambio di conoscenze, non è solo un contenitore ha diversi strumenti che possono essere utilizzati a distanza come abbiamo detto all'inizio noi siamo molto contenti di essere qua in presenza però uno dei lasciati diciamo così di questi due anni è certamente che ognuno di noi ha imparato ad utilizzare molto di più e strumenti a distanza sono utili e certamente ci fanno risparmiare tempo quindi potremmo usare molto meglio alcune eh, possibilità che Ludo ci dà per lavorare a distanza anche in maniera proprio attiva e non soltanto per scaricare e eh, scambiarci cose eh, una delle cose che vorremmo fare è un focus group indirizzato ai referenti per l'equità del PR per co-costruire insieme a loro il percorso di lavoro del 2022 innanzitutto prevediamo del futuro intanto in preparazione del focus eh, faremo, manderemo loro eh, un breve approccio questionario che metteremo sempre a disposizione su Google e quindi quello che eh, abbiamo disegnato al momento oltre all'appuntamento di oggi è un focus che potrebbe essere piazzato a maggio, io qua ho già anche puntizzato un paio di date magari entro oggi, dato che i referenti ci sono, potremmo definirle insieme. Eh, noi parliamo di focus gruppo, ma sostanzialmente si tratta di uno spazio in cui discutere insieme ai eh, eh, referenti in equità dei programmi, non solo delle esigenze dei diversi programmi che probabilmente si sono evidenziate ancora di più eh, adesso che abbiamo dovuto fare la programmazione intanto del 2022, ma anche e soprattutto esigenze a livello locale, perché alcune azioni, prima tutte queste di cui parliamo oggi, devono essere attuate anche a livello locale, quindi dovremmo cercare di capire anche che tipo di supporto possa essere necessario a livello locale. Pensavamo alla restituzione del focus group a giugno e quindi questo percorso di costruzione comune di quello che è, sarà dall'autunno in poi dovrebbe esserci chiaro già da giugno. Come diceva Monica, ovviamente se ci sono delle esigenze, che già da adesso veramente presenti e su cui noi possiamo dare un supporto, ovviamente. Siamo disponibili e vediamo se, se siamo capaci, se possiamo.